Ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato Ambrosi.it, Facciamo un volo di prova, ok? Questo, questa non è una scuola di volo, stiamo cercando di imparare ad utilizzare Microsoft Flight Simulator. Nella scorsa lezione abbiamo visto come si fa un circuito di traffico intorno all'aeroporto di Ciampino. Oggi, anche sul consiglio di uno di voi che mi ha scritto nei commenti, andiamo a vedere l'aeroporto più complicato al mondo, l'aeroporto di Rucla. Quindi facciamo qualcosa che se siete alle prime armi non dovete fare, ovvero utilizzare una, eh, un aeroporto difficile da gestire come può essere questo, questo di Lukla perché l'aeroporto di Lukla è complicato? Perché intanto è ad un'altezza importante, siamo a 9000 piedi di altezza, ok? In Nepal. Altra cosa, è complicato questo aeroporto da volare perché la pista è molto corta, quindi dovremo, dovremo essere molto precisi per atterrare. Vi garantisco che anche se baneremo clamorosamente, ci faremo aiutare da Fly Simulator per atterrare, ecco, non è detto che riusciremo ad atterrare al primo tentativo, ok? Uh, utilizzeremo un Cessna per questo volo non il Cessna classico che abbiamo visto nella scorsa lezione che era questo ma utilizzeremo un Cessna che ci permette di andare ad altezze più importanti 25.000 piedi ok l'altezza o meglio l'altitudine meglio ancora importante ehm, è, è un altro fattore eh, che complica le cose perché più siamo in alto e più le prestazioni del nostro aereo diminuiscono quindi è difficile da governare noi ripeto ci faremo aiutare da Fly Simulator in questa simulazione quindi eh, non è detto che eh, cioè, molte cose le farà il software al posto nostro non stiamo cercando di eh, eh, imparare come si vola in questi tutorial stiamo vedendo come funziona Microsoft Fly Simulator se avete impostato eh, i settaggi di assistenza sulla modalità facile eh, il software farà tutte le operazioni al posto vostro ok non è una simulazione reale lo so però prima di cominciare a simulare quello che accade nella realtà dobbiamo imparare a volare e per questo bisogna anche un po' studiare le regole del volo e altre cose che però noi in questo momento non stiamo affrontando stiamo vedendo un po' come funziona Microsoft Fly Simulator oh Ok, non ha preso l'orario corretto, quindi torniamo nelle impostazioni dell'orario e diamo un orario ecco, più consono. Facciamo l'alba. Ok, va benissimo così. Eh, vedete che la bionica di questo aereo è molto diversa da quella che abbiamo visto nella scorsa lezione: è tutta digitale, ma abbiamo comunque l'indicazione dell'altezza, dell o meglio dell'altitudine. Ancora una volta, altezza e altitudine non sono la stessa cosa ma, per capirci. 9000 piedi e la velocità. <coughs> ok. Uno dei rischi più grandi che corriamo quando voliamo a queste altitudini è quello di andare in stallo, vale a dire si ha uno stallo quando la velocità è troppo bassa per permettere all'aerodinamica dell'aereo di tenerci in volo. Eh, si può recuperare uno stallo, sì, ma bisogna avere molti piedi sotto di noi per uscire da uno stallo correttamente. Oh, nascondiamo la cloche, non ci serve andiamo a togliere il freno di parcheggio i flap li ha già impostati fly simulator per noi ecco il freno di parcheggio è questo qui così è messo, così è tolto dicevo i flap li ha già impostati microsoft fly simulator per noi una tacca di flap, verifichiamo ecco così li stiamo estendendo però poi lui li riporterà ecco all'estensione che lui ritiene più corretta ci stiamo facendo aiutare eh? stiamo barando clamorosamente nonostante ciò probabilmente non riusciremo ad atterrare correttamente decollare sì, atterrare vedremo allora, manetta al motore via diamo gas, serve un po' di velocità, la pista è molto corta, eh? guardate, guardate, guardate, eccola là praticamente già è finita, prendiamo un po' di velocità e quando saremo sufficientemente veloci potremo tirare indietro la cloche e prendere il volo, tiriamo indietro la cloche, la pista tra l'altro è già finita e stiamo decollando, eccoci qua, tra poco vedremo davanti a noi il sentiero di discesa che dovremo tornare e recuperare per tornare indietro all'aeroporto di Lukla oh, a destra abbiamo l'Himalaya e il monte Everest per la precisione a sinistra la vallata del Nepal ora noi dovremo tornare indietro ma teniamoci un po' larghi e cerchiamo di andare un po' in là ok? per fare in modo di fare un atterraggio in sicurezza e avere lo spazio sufficiente per atterrare non è semplice, eh? guardate l'altitudine la, la, la, la, la, stiamo salendo, la velocità eh, il rischio è quello, di, è quello di perdere velocità ok quindi stiamo con la manetta al massimo teniamo ancora i flap stesi dovremo tornare indietro e riprendere questo sentiero quindi se andiamo a destra troveremo le montagne dell'Himalaya e rischieremo di andare a sbattere, andiamo a sinistra viriamo a sinistra, non si dice girare vabbè ci siamo capiti, vedete come è facile poi andare incontro alle montagne è un secondo qui eh se non si sta attenti è un secondo andare a sbattere, facciamo una, una virata a U, cercate di dare dei comandi morbidi, eh? quando, quando pilotate gli aerei non fate delle virate eccessive come sto facendo per esempio io in questo momento, perché si rischia poi di perdere eh, la portanza e di andare in stallo, ecco quello è il sentiero che dovremmo ripercorrere per tornare sul nostro aeroporto di Lucla, altra raccomandazione cercate di prevedere i vostri movimenti con un po' di anticipo perché eh, quando si vola bisogna evitare di fare le cose all'ultimo minuto e quando decidete di scendere di quota togliete la potenza al motore perché altrimenti acquistate troppa velocità, non dobbiamo assolutamente scendere quindi ho tolto velocità al motore anche se la velocità adesso aumenterà tantissimo ma se io adesso dessi ancora tutto mangasso al motore rischierei di andare troppo veloce. Ecco, quella è la pista. Dobbiamo cercare di atterrare sulla pista. Motore al minimo. Lo spazio di manovra è limitato. Non è detto che ci riusciremo. Dovremmo atterrare dove ci sono quei due segni sulla pista. Vediamo se ci riusciamo. La pista è corta, eh. Ok, siamo lunghi, siamo lunghi, siamo lunghi. Ah, no, no, no. no bam! fine! siamo atterrati ma ci siamo devastati praticamente ok siamo ancora in volo proviamo a rifare un atterraggio che sia degno questa volta eh. non è semplice, non è assolutamente semplice eh, non scoraggiatevi se non riuscite alla prima, al primo tentativo bisogna essere... Eh, no, bisogna atterrare esattamente in un punto specifico della pista quello caratterizzato e segnato da due tacche più grandi ok? vediamo se riusciamo adesso a riprendere il sentiero di, di, di discesa e avere sufficientemente spazio per per atterrare ecco, cerchiamo anche di abbassarci di quota adesso rientrerò su questo sentiero e proverò a fare un atterraggio che sia un minimo degno della parola atterraggio ok vedete che è un, un ottimo esercizio quello di è facile andare in stallo eh? Avete sentito la voce stall Che indica che stavamo scendendo Sotto la velocità minima E stiamo ancora in stallo eh? Vediamo se riusciamo a recuperare tutto No Ok abbiamo recuperato Buoni buoni Stiamo giocando in modalità facile eh? Stiamo barando lo so Ci stiamo divertendo un secondo Ok siamo corretti vediamo se riusciamo ad atterrare in maniera precisa quella è la pista, dobbiamo allinearci quindi dobbiamo metterci in maniera tale da puntare la pista diminuiamo la velocità e cerchiamo di scendere di quota in maniera corretta e di mantenerci eh, esattamente allineati ok? È, è, è difficile poi la pista è corta come potete vedere quindi se non siamo precisi eh, faremo quello che abbiamo fatto prima però ci schianteremo al muro però questa volta potrebbe andare un po' meglio Movimenti delicati Questo è il consiglio che vi do L'istinto potrebbe portarvi a fare dei movimenti bruschi Invece in questo caso il segreto È fare dei movimenti molto delicati Eccoci qua Siamo arrivati Siamo atterrati Male Ma siamo atterrati Possiamo adesso fare tutta la pista E andare a parcheggiare girando a destra o a sinistra, mica lo so dove si parcheggia Lucla, penso a destra, a destra, ecco qua, andiamo avanti, ole, ole, malissimo, malissimo, vabbè, ci siamo, siamo atterrati, non so se nella realtà avremmo fatto dei danni anche in questo caso. Però rimettiamo il freno di parcheggio e con il tasto fine della tastiera possiamo andare a vedere quello che è intorno a noi e utilizzare sempre il mouse, la rotellina del mouse per poterci muovere liberamente. E questo è l'aeroporto di Lucla in cui siamo atterrati, ok? In qualche modo questa volta. Un aeroporto, un aeroporto molto bello ma con una pista molto molto corta. Quindi ecco, eh, il mio consiglio è ora a parte... Diciamo questo volo di, di prova e sperimentale, provate a fare circuiti di traffico e a prendere dimestichezza con aeroporti più semplici e con aerei più semplici da pilotare, quando siete più bravi, non come ho fatto oggi io, potete iniziare a sperimentare aeroporti un po' più complicati come questo, e poi la sfida vera è fare quello che abbiamo fatto senza l'aiuto di Fly Simulator, quindi Controllando noi i flap, controllando noi la miscela, controllando noi il sentiero di discesa, eccetera, eccetera. Dai, al prossimo video tutorial. Eh, grazie, ciao!